1 barra 4 uguale 1 o con tilde xx negazione chiocciola o con accento circonflesso 1, o con con accento acuto chiocciola tte 1 t esclamativo rovesciato. 0 grado chiocciola o con accento circonflesso 1 t 7 barra verticale et islandese pn con tilde x t lu con accento acuto chiocciola ti apostrofo et islandese o con accento circonflesso grado e uguale u con con accento grave a con di virgola 1 barra 4 uguale t 1 t punto esclamativo rovesciato negazione et islandese 1 t barra verticale a con di eresi a yendi i enti apostrofo dollaro a con di 2018.2.7 barra T1 Copyright News 1x1 barra 40. 7 barra verticale et islandese PT1T. Esclamativo rovesciato U con dieresi barra rovesciata 0 grado chiocciola O con accento circonflesso 1 chiocciola dollaro A con dieresi u con dieresi X e 1 barra 2D et islandese a grado X et islandese, micro T a con dieresi. Chiocciola o con accento circonflesso 1 chiocciola 1 t barra verticale a condieresi a t 607 mxn con tilde grado a con con accento acuto u con con accento acuto chiocciola t apostrofo ed islandese di a con, con accento acuto barra rovesciata 2 z con caron barra verticale x a condieresi x o barrata XX negazione apostrofo O barrata it di x$ x$ u con dieresi 1 t barra verticale, t barra verticale x e 0 la o barrata. Chiocciola o con accento circonflesso 1 chiocciola t$ 5 u con dieresi 30 e t islandese n con tilde di minore di iena con dieresi. O barrata LT1 T punto esclamativo rovesciato et islandese in negazione LXA con dieresi A con dieresi. 443 aperta parentesi chiusa parentesi. T O e U con dieresi X, 1 O con tilde minore di EU con dieresi X. 1 barra 4 uguale tfa con dieresi o e t con dieresi di e di a con dieresi p e con dieresi. 0 grado chiocciola o con accento circonflesso 1 t7 barra verticale et islandese pn con tilde x tilcon con accento acuto chiocciola ti apostrofo et islandese o con accento circonflesso grado e uguale U con con accento grave a con virgola 1 barra 4 uguale T1 T punto esclamativo rovesciato negazione et islandese 1 T barra verticale a con dieresi a 0P, di A con dieresi. 2018.2.7 barra T1 Copyright News 1x1 barra 40.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 2018.2.7-T1 copyright news 1x1-4.0 0 grado chiocciola o con accento circonflesso 1 t 7 barra verticale et islandese pn con tilde x t con accento acuto chiocciola t apostrofo et islandese o con accento circonflesso grado e uguale u con, con accento grave a condieresi virgola 1 barra 4 uguale t 1 t punto esclamativo rovesciato negazione et islandese 1 t barra verticale a condieresi a u con con accento acuto chiocciola t apostrofo et islandese apostrofo Grado P U con dieresi A con condieresi U con dieresi 0P, DXA A con dieresi. 2018.2.7 barra T1 Copyright News 1x1 barra 40